Proseguiamo il nostro fo focus rifiuti, diamo il buongiorno e ben trovate. ai microfoni di Adio Cusano Campus eh, all'assessora all'ambiente di Roma Capitale, Pinuccia Montanari, buongiorno assessora, ben, ben trovata. Buongiorno assessora. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, cominciamo da, da quello che sta accadendo proprio eh, in queste ore. Voi state monitorando ovviamente la situazione nella, sì, a Roma. Sì. Quali sono, quante sono in questo momento le zone che stanno vivendo questa situazione straordinaria? Ma quasi, nell'ultimo momento, eh, sì diciamo che stanno veramente molto diminuendo e abbiamo una buona... è, è ovvio che i rifiuti si producono tutti i giorni c'è un giorno. ricambio continuo eh sì. eh sì. <ride> ecco però, però devo dire proprio per eh, diciamo, rispondere alle necessità dei cittadini eh, che la situazione sta migliorando direi quasi, insomma, sta arrivando eh, quasi a regime insomma, piano piano ci arriviamo ecco. la, la fase allora, critica ma... è alle spalle si può dire Assessora? Ce la, siamo, la fase critica ce la stiamo lasciando alle spalle, sì, si può dire. Sì, direi di sì. Eh, direi di sì, la, la criticità ce la lasciamo alle spalle tra l'altro vedo anche in giro video che appunto fanno proprio vedere insomma dei giornalisti che fanno vedere effettivamente le vie eh, pulite quindi diciamo che oltre che con i miei occhi perché naturalmente io ho passato questi giorni a fare tantissimi sopralluoghi, certo. ehm, insomma vedo che, vedo che la situazione è piano, cioè, sta tornando alla, alla normalità, normalità una normalità dove comunque qualche criticità come sappiamo Insomma c'è sempre, non è che. Eh, però cerchiamo di, di affrontarla, anzi noi con i nostri progetti vorremmo proprio fare in modo che queste criticità eh, non si verificassero. Eh, per dare una risposta anche ai tanti cittadini che se lo chiedono e poi ce lo chiedono anche eh, in radio inviandoci i messaggi, perché le criticità hanno colpito alcune zone, determinate zone e non altre? Mi scusi, ho sentito poco Perché le, cri e ho le, perso la voce. Perché le criticità hanno colpito alcune zone e non altre? Da cosa, da cosa dipende questo, assessore? No no, no, no, no, dipende, diciamo che dipende dalla, cioè dipende dalla, dalla situazione della vicinanza agli impianti, uh -huh. naturalmente, e poi dipende anche dal, da, da, da sistemi, diciamo, organizzativi o da concentrazioni particolari. Però tendenzialmente l'obiettivo è quello di eh, veramente eh, affrontare la pulizia della città eh, in modo mh, costante certo. e ovunque. Assessora, c'è un problema di dialogo tra istituzioni, Glielo diciamo, abbiamo appena salutato l'assessore regionale ai rifiuti Buschini che ha detto noi avevamo avvertito il comune, prima di Pasqua avevamo detto azionate il tritovagliatore mobile perché ci sarà un'emergenza, loro hanno risposto di no. Dunque no, noi abbiamo detto che c'era il tempo necessario per l'attivazione, infatti diciamo che la nostra intenzione è quella è naturalmente sulla base della necessità di eh, poterlo comunque attivare. Senta, invece come rispondere a Cerroni che dice eh, che Roma senza, non di mai emergenza. Emergenza, senza di me sarà sempre emergenza fondamentalmente? Senza sempre emergenza. No, non è vero perché è proprio l'impostazione della discarica, quella che ha eh, diciamo proprio creato le condizioni dell'emergenza il fatto di eh, cioè investire in, se, no, se da anni fosse, se si fosse investito nella raccolta differenziata, nella riduzione dei rifiuti, un, in un'impiantistica per l'organico come quella che vogliamo fare noi naturalmente eh, tutto questo avrebbe portato degli straordinari risultati, non si è investito sulla raccolta differenziata ovviamente investire sulla raccolta differenziata significa fare un lavoro lungo, perché significa ma il territorio, ma le esigenze dell'utenza, sapere casa per casa, abitazione per abitazione, tipologia mh, di eh, ad esempio imprese, eh, che cosa producono, certo. quanto producono per poter dotare ciascuno naturalmente dei mezzi idonei e eh, quindi delle, dei cassonetti idonei per poter accogliere la quantità di rifiuti, cioè a un bar eh, o a un ristorante si darà naturalmente una dotazione maggiore per l'organico. A chi invece è un negozio commerciale che produce cartoni, si cercherà di intercettare i cartoni. Quindi normalmente si fa così, certo. cioè si fa uno studio dettagliato zona per zona delle tipologie eh, di utenza, della produzione di rifiuti eh, e, di e delle frazioni merceologiche dei rifiuti che questi soggetti producono, li si dota della eh, diciamo, quantità necessaria, è utile perché se io ne do meno ovviamente i rifiuti vanno fuori si va in se invece difficoltà. io do quelli giusti naturalmente ehm, do una risposta concreta poi si fa informazione si fa formazione e poi si inizia con la raccolta quindi come vedete i processi normalmente diciamo in tutta Italia si fa così e questi processi sono processi importanti, cioè non è che sono processi che si possono svolgere dal, dalla Dall al mattina. domani certo. allora è chiaro che noi stiamo iniziando questo percorso e questo percorso è un percorso diciamo importante per la città di Roma perché è la vera risposta strutturale, cioè quella di Cerroni non è una risposta strutturale, è una risposta sempre residuale in cui io nascondo sotto la sabbia, in questo senso anche letteralmente, sì. il problema. Ecco, questa è la diversità. Diciamo i nostri... La notte è una risposta strutturale, non è una risposta uh -huh. di quel genere. Chiarissima, chiarissima. Ricordiamo i nostri ascoltatori, siamo in collegamento con l'assessore all'ambiente di Roma Capitale. Eh. Pinuccia Montanari, eh, Assessora, eh, i media hanno un po' esagerato nel descrivere la situazione romana degli ultimi giorni, secondo lei? Beh, guardi, io lo lascio dire ai giornalisti. I giornalisti mm. hanno l'etica diciamo, della professione e quindi, a mio avviso, io come ho detto, ho sempre parlato di criticità, cioè, senza nasconderle, perché la realtà va guardata e va risolta, quando ci sono dei problemi vanno risolti, come in tutte le città, certo. eh, naturalmente ognuno può avere dei problemi diversi, eh, però no, io penso che appunto, esiste un'etica anche della, della, della, della, della professione, insomma, che eh, naturalmente eh, ognuno deciderà e valuterà, ecco, io non mi voglio ergere, Insomma, non voglio fare, io dico solo che ho sempre parlato di criticità, anche forti criticità in alcuni momenti, che però noi abbiamo cercato diciamo, di eh, controllare come avevamo anche previsto, perché noi avevamo previsto questo percorso, certamente l'interdittiva antimafia eh, e la situazione diciamo, di queste punte no, di crisi nella diminuzione della quantità di rifiuti presi dagli impianti di Colari, Malagrotta 1 e Malagrotta 2, naturalmente eh, hanno causato un po' questa, questa tendenza. Devo dire che grazie al Commissario Prefettizio eh, e questo mh, grazie anche all'ANAC, quindi al percorso che abbiamo fatto appunto, con, la, con le istituzioni sì. e anche la regione in questo caso eh, c si è cercato di dare una risposta ovviamente il problema è che queste sono risposte eh, risposte molto diciamo, contingenti come uh -huh. dico Roma ha bisogno e lo aveva nel passato aveva bisogno di una risposta strutturale noi con il nostro piano abbiamo cercato di dare una risposta strutturale per evitare, per evitare che in futuro si, si ritorni no, in qualche modo a raccontare questa estrema criticità che abbiamo vissuto nel corso degli ultimi giorni dobbiamo anche un po' noi cittadini romani cambiare mentalità essere magari un po' meno pigri eh, co come la vede in questo senso, Assessore? Eh, questo riguarda tutti noi cittadini, io anche adesso sono venuta a piedi mentre passavo, non ho resistito alla tentazione, di, vedendo dei sacchetti per terra, di prenderli e di metterli dentro perché i cassonetti erano vuoti ma i sacchetti erano buttati lì, le carte erano sparse tutte per terra e nonostante che esista ma adesso la riprenderemo un'ordinanza che eh, diciamo proibisce di buttare per terra eh, le cose, sì. quindi adesso noi la riprenderemo perché a mio avviso questo è molto importante Cioè mh, ognuno di noi, quindi io parlo per tutti, certo. eh, deve imparare a non buttare niente per terra, a non lasciare i, eh, naturalmente i sacchetti per terra, soprattutto quando il cassonetto è vuoto, ma soprattutto e questo però è l'altro principio ovviamente la pubblica amministrazione ha il dovere di mettere i cittadini nelle condizioni di poter fare effettivamente eh, la raccolta eh, e di poter conferire correttamente i propri rifiuti ed è quello che stiamo facendo con il nostro piano. Dobbiamo essere un po' meno pigli, insomma, io me lo dico da solo, anche da, da cittadino romano, Dobbiamo, perché nel percorso che lei, che lei raccontava, no? che ci porterà poi alla raccolta differenziata, dovremo anche adeguare eh, il nostro stile di vita... Stile di vita. E i nostri comportamenti. Certo, perché ad esempio questo tema della riduzione, io lo ribadisco perché ne sono profondamente convinta, ma anche la Commissione Europea ha dichiarato questo, cioè che dobbiamo comunque ridurre la quantità di rifiuti, fare appunto il porta a porta perché aiuta nella, nella differenziata più dettagliata e precisa e poi diciamo investire tutto nell'economia circolare perché il futuro è il passaggio dall'economia lineare all'economia circolare. Queste però non sono parole, questo è un impegno concreto di ogni giorno nel quale noi cercheremo anche attraverso l'impiantistica sostenibile eh, di cercare di recuperare tutte le filiere dei, dei rifiuti che non devono diventare rifiuti ma materiali. Quindi mh, parlavamo insomma, in questi giorni, approfondivamo anche tutte le possibilità di filiere: i materassi abbandonati possono essere importanti perché possono essere utilizzati nell'industria isolante, mm. nell'industria diciamo anche edilizia come isolanti. Quindi perché, si, può essere, si può recuperare il ferro, ma soprattutto si può recuperare la parte che isola, ci cioè aiuta a costruire a degli isolanti, isolanti anche per le ditte, ma anche materiali isolanti per le piattaforme, petrolifere, cioè, ma anche soprattutto per le ditte. Quindi perché dobbiamo buttare queste risorse? Allora dobbiamo saperlo intercettare bene, questo non è facile in una città con tanti abitanti, con tante tipologie anche diciamo di imprese, quindi c'è da fare davvero un grande lavoro di informazione, sì. di educazione e, e, di... e poi un pochino bisogna anche però ridurre, ad esempio noi diciamo… Eh, usiamo le borracce, oppure usiamo, eh, noi adesso cercheremo di promuovere questo utilizzo soprattutto per i turisti, eh, diciamo speriamo di poter realizzare le, borra le borracce targate Roma. E, o di riprendere perché mh, era stata già disegnata una borracetta a Roma in modo da evitare che tutte queste bottiglie di plastica continuino a... certo. Eh, certo. Diciamo, poi sappiamo la fine che fa questa plastica e, e invece noi dobbiamo o ridurle la quantità di rifiuti Oppure anche comunque fare la raccolta differenziata fatta bene, perché così è una frazione che si può recuperare. Assessore, due battute prima di, di salutarci. La prima, Renzi ha promesso che domenica arriverà a Roma a fare le pulizie, la troverà già pulita? E, beh, noi stiamo facendo il nostro sforzo, lo facciamo però. Sinceramente per i cittadini romani e quindi io credo che appunto gli spot elettorali insomma, lasciano il tempo che trovano e quindi noi siamo fortemente impegnati per questa città. Questa è veramente una battuta, sicuramente eh, me la permetta in questo momento è, è tra gli assessori meno invidiati d'Italia, visti i problemi atavici che ha da risolvere qui nella, nella capitale a Roma, ma hai mai pensato mamma mia che, che casino? Ma, eh, chi ma chi me, me l'ha fatto, fatto fare? fare? Beh, guardi, innanzitutto io ho, ho sempre in mente, io come voi sapete, ho lavorato tanto con uno dei padri diciamo, dell'ecologismo che si chiama appunto Alexander Langer, è uscito tra l'altro un bellissimo libro, lo vorrei no? proprio citare, che si chiama eh, di Marzio, «A cura di Marzio Martorati e Mao Valpiana, una buona politica per riparare il mondo». Eh, lui ci diceva continuate in ciò che era giusto e noi stiamo cercando di continuare in ciò che era giusto per fare davvero una buona politica per riparare il mondo è un'ambizione forse un po, troppo, un po' troppo alta però questi diciamo, sono i valori di fondo che ci ispirano ma anche la laudato sì, devo dire che io Ce l'ho qui sul mio tavolo, la tengo, l'enciclica sì. di Papa Francesco, la leggo perché ritengo che in quell'enciclica ci siano dei contenuti importanti che motivano anche molto profondamente anche diciamo, il mio impegno individuale come penso l'impegno di tantissimi cittadini in tutte le parti del mondo. Grazie e buon lavoro, all'assessore all'ambiente di Roma, Pinuccia Montanari. Ogni tanto la disturbiamo. Buon lavoro. Buon lavoro, assessore. Grazie a voi, grazie, grazie a voi. Grazie, grazie, grazie a voi. Grazie. Grazie.